L'obiettivo di oggi è appunto quello di rivedere nell'ambito del progetto Ops, il progetto che abbiamo in partenariato con la Grecia, un progetto diciamo di informazione e consultazione nel, nell'ambito della pandemia da covid 2019 come... Questa pandemia diciamo ha cambiato anche le modalità di lavoro e le relazioni tra le rappresentanze sindacali, i membri del sindacato e i membri datoriali delle aziende. Abbiamo diversi, oggi abbiamo diversi rappresentanti delle industrie alimentari italiane e mh, lo stesso webinar si tiene in diversi paesi eh, partner del progetto e eh, ha la finalità appunto di avere poi un confronto eh, ehm, che verrà poi ehm, anche sottotitolato in inglese e, ehm, e questo poi darà eh, luogo a una, ehm, diciamo un diciamo un'attività di scambio di buone pratiche che verrà anche riassunto in un, in un sito e io lascerei la parola per i saluti iniziali al segretario nazionale Mohamed Sadi, che appunto eh, è presente, e ringrazio, ehm, e poi dopo facciamo un giro di tavolo anche di presentazione dei, dei partecipanti. Grazie. A te la parola, Sadi. Eh, buongiorno, buongiorno a tutti. Ovviamente le mie saranno soltanto brevissime riflessioni. Eh, vorrei innanzitutto portarvi il saluto del segretario generale della FAI Nofrio Rota che non ha potuto stare qui con noi ovviamente oggi come aveva eh, detto eh, Alberto eh, cerchiamo di, eh, come dire, di fare il punto su ciò che è stato già eh, come dire, eh, tracciato nel nostro progetto è un progetto direi ambizioso che cerca di focalizzare l'attenzione su un argomento molto importante che ha visto protagonisti noi rappresentanti nel mondo del lavoro abbiamo attraverso questo progetto attraverso le attività che sono state elencate in questo progetto cercato di affrontare ciò che noi abbiamo già definito le nuove sfide le nuove sfide in materia di informazione e di consultazione posse eh, ovviamente dall'economia globale e anche quelle nazionali. e quando si parla dei diritti e si parla anche di diritti di informazione e di consultazione io credo che una definizione è stata, diciamo, avuta all'esperienza di ciascuno di noi eh, bisogna eh, darla io credo questi diritti eh, sono dei strumenti di protezione degli interessi degli interessi collettivi prima di tutto dei lavoratori quindi hanno ad oggetto come dire la tutela della conoscenza dei fatti che incidono sulle condizioni del lavoro e questi diritti spesso formano quello che viene definito un'india eh, di incendibile un'india di inscindibile nel concreto atteggiarsi nelle razioni industriali oggi non è a caso, ci troviamo qui come rappresentante nel mondo del lavoro le organizzazioni sindacali, le organizzazioni elettoriali e per quanto riguarda l'agroalimentare e eh, è stato detto in diverse occasioni, nonostante, nonostante la ferita operata dal virus su tutto il tessuto produttivo nazionale, il nostro settore che noi rappresentiamo è stato sempre valutato, visti gli importanti numeri, la chiave per superamento della crisi stessa. È una filiera che infatti sempre è sempre stata considerata nei vari decreti di PCM, in funzione antipandemica, antipandemica, con motivazioni oltre che economiche e sociali, ma anche di sostegno alle popolazioni. Durante la pandemia, il mondo del lavoro si è mosso molto bene e ha evidenziato un ruolo così fondamentale, suo ruolo fondamentale, in particolare le parti sociali. Le organizzazioni sindacali. Noi siamo stati spinti ad, ad, ad come dire, eh, tracciare alcune soluzioni affinché venga, venisse salvaguardata la sicurezza dei lavoratori nelle varie aziende. Perché abbiamo cercato, insieme all'organizzazione settoriali, all a salvaguardare un principio sacrosanto cioè per noi la produttività può essere garantita solamente se ci sono le condizioni adeguate di protezione del lavoro e questo è stato il principio fondamentale che ha spinto il mondo del lavoro in particolare le parti sociali a fermare un protocollo che abbiamo intitolato Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto al el, el contenimento della diffusione del virus, puntando sulla informazione e la consultazione dei lavoratori, attraverso, cosa? attraverso delle modalità che noi abbiamo considerato modalità più odorose ed efficaci. Le informazioni sulle disposizioni delle autorità abbiamo consegnato ai lavoratori nelle aziende dei piani di informazione. Abbiamo cercato per come dire garantire la consultazione, promuovere le e come i vari comitati aziendali, comitati di filiera o comitati di settore. Per maggiore consultazione tra le parti e abbiamo condiviso e concordato la possibilità all'azienda di ricorrere al lavoro agile e ammortizzatori sociali e soluzioni organizzative straordinarie per non parlare dell'utilizzo di strumenti informatici e social oltre a cercare di informare i lavoratori sull'utilizzo corretto dei dp ovviamente oggi l'interconnessione delle nuove crisi aggravate dalla guerra in Ucraina ma tra cui quelle relative all'inflazione in particolare ai prezzi dell'energia ma anche dei generi alimentari è l'interruzione della filiera globale di fornitura sta alzando ovviamente il rischio di un ulteriore deterioramento delle ore lavorate nel 2022 ma questo è stato anche un impatto molto importante ha avuto il suo impatto molto importante non solamente sul mercato del lavoro nazionale ma anche quello globale Infine noi come FAI abbiamo, questo è stato anche lo slogan del nostro congresso, l'ultimo congresso nazionale, abbiamo avuto l'idea di, abbiamo titolato come diciamo un faro di rigenerazione la persona, il lavoro e l'ambiente, puntando su che cosa? Puntando su, come cercando di, Indirizzare, indirizzare la ripartenza del paese ma indirizzare la ripartenza del paese attraverso cosa attraverso la gestione dei vari cambiamenti con modo sempre più legato alle tecnologie 4.0 ma anche alle trasformazioni per la realizzazione delle transizioni ecologiche e senza dimenticare le innovazioni contrattuali. Ecco uno dei obiettivi principali, quindi che direi fondamentale, che credo che sia anche un principio fondamentale del, dell'attività di questo progetto, è quello del potenziamento e della capacità dei rappresentanti del lavoro. Grazie. grazie sa di eh, grazie ancora eh, ok allora eh, io magari vi do qualche indicazione Adesso sul progetto eh, come è stato svolto, e poi ehm, sentiamo, magari facciamo un po' di interventi, ehm, sentiamo un po' anche i, i, i vari rappresentanti delle, delle aziende. E, diciamo che questo è un progetto eh, che eh, ha, ha visto la, la nascita, eh, appunto, ehm, a cavallo della pandemia, in quanto OBS ha una ricca esperienza nel campo della produzione della promozione di informazione e consultazione sia a livello nazionale che internazionale. E, e appunto questo progetto New Challenge Plus, ehm, in questo diciamo, progetto sono state organizzate una serie di discussioni e seminari trasnazionali con sindacalisti rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro che hanno esaminato nuove sfide riguardanti l'informazione e la consultazione e come dice appunto Sadì, nella tecnologia, nell'organizzazione del lavoro e nelle esigenze di protezione dell'ambiente. E, e, è stato inoltre chiarito che queste sono rappresentano solo alcune delle sfide emergenti per l'informazione e la consultazione a livello nazionale, ma anche a livello europeo. E vi, è intensa, vi è comunque un'intensa necessità di un ulteriore esame, riflessione e scambio di informazioni e punti di vista tra le parti sociali nei diversi paesi. Di fatto, ehm, fatto l'esplosione della pandemia ha funzionato anche da catalizzatore, no? ha avuto un'influenza cruciale nell'accelerare il processo di adozione di nuove forme di occupazione e organizzazione del lavoro o misure come licenziamenti e lavoro a breve termine. La chiusura della maggior parte dell'economia e la formazione di nuove realtà ha poi, infatti, reso la necessità eh, di prendere decisioni a livello aziendale più imperativo che mai. E, e, e questo ha fatto sì che anche le rappresentanze, per questo mi fa molto piacere che ci siano i rappresentanti dell'RSU nell'azienda. Io stesso sono stato, appunto, il RSU eh, in Heineken in quel periodo e eh, avevamo la necessità di eh, fare un confronto quotidiano con l'azienda abbiamo stabilito un tavolo di crisi eh, e, e ci vedevamo tre ore al giorno con appunto la direzione aziendale per stabilire quelli che erano i protocolli quando ancora non erano stati neanche dettati i protocolli governativi e, e questa evoluzione insieme al blocco dei viaggi e la difficoltà di riunirsi e raccogliere Diciamo le informazioni hanno messo in discussione anche le basi informazioni e consultazione, anche ad esempio nel modo di convocare un CAE e la consultazione delle informazioni a livello nazionale, l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti nelle negoziazioni speciali. E, e, e ci sono state appunto eh, difficoltà nella consultazione a livello diciamo, nazionale e transnazionale, anche in termini di frequenza delle riunioni. Io ricordo che mh, inizialmente avevamo difficoltà a, mh, anche come appunto, presidente del CAE Heineken a, mh, a far partire. Queste, queste riunioni e poi invece alla fine ci siamo strutturati in modo tale che ogni settimana facevamo una riunione del comitato ristretto eh, ehm, e questo in realtà ci ha rafforzato perché inizialmente ehm, eh, come da, diciamo, da mh, accordo eh, del, del comitato Heineken noi avevamo delle riunioni previste tre volte l'anno eh, dello steering committee invece siamo riusciti ad avere eh, queste riunioni diciamo settimanali che ci hanno permesso poi di rafforzare anche il gruppo e, e comunque ehm, diciamo, l'uso delle strutture di teleconferenza e della modalità per, la, per documentare la presenza, il voto, la firma dei rappresentanti, sono state tutta una serie di cose che sono state riviste attraverso ehm, diciamo, ehm, le applicazioni, gli applicativi online, e, eh, mh, e poi ah, c'è stato poi il discorso di una della difficoltà ehm, di gestire anche le lingue perché chiaramente nell'ambito del CAE poi la comunicazione eh, ci ha portato a doverci vedere a doverci vedere in modalità online con l'interpretariato che è un po' diverso rispetto a quando ci si vede in presenza in un'aula con le cabine in cui tu puoi vedere comunque le interpreti riesce a comunicare in modo diverso rispetto a quelli che, stati, che sono stati gli applicativi ehm, che abbiamo utilizzato noi abbiamo usato ad esempio il prefai e, e comunque eh, appunto l'obiettivo generale del progetto è stato quello di aprire la discussione tra le parti sociali su come affrontare nuove sfide e, e, e poi l'obiettivo finale è il potenziamento e lo sviluppo delle capacità dei rappresentanti dei dipendenti per affrontare meglio queste sfide per l'informazione e consultazione e, e attraverso diciamo, gli obiettivi specifici sono discutere le sfide dello scoppio della pandemia e, e l'impatto della pandemia sui processi appunto di informazione e consultazione di cui questo è poi uno slot specifico e identificare i problemi, le buone pratiche, le idee, i suggerimenti e le raccomandazioni per un uso più efficace dei diritti di informazione e consultazione, poi sviluppare un repository online con suggerimenti e raccomandazioni per l'impatto eh, delle sfide da Covid sull'informazione e consultazione. L'organizzazione è l'occasione di una serie di seminari e gruppi di discussione sia trasnazionali che bilaterali tra rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro con l'obiettivo di scambiare informazione e materiale per lo sviluppo delle capacità in Grecia, in Italia, in Germania, in Spagna e in Francia. E poi l'organizzare una conferenza transnazionale finale in Grecia e dare la visibilità um, alle implicazioni dei cambiamenti della pandemia di Covid su aziende, diritti dei, lavori, dei lavoratori, diritti di informazione e consultazione. Quindi, mh, i infine, i risultati attesi del progetto sono appunto. C'è stata questa riunione preparatoria ad Atene con 25 partecipanti greci che ha aperto il dialogo tra i sindacati greci, i datori di lavoro e gli esperti sulle nuove sfide per le aziende, i lavoratori, l'informazione e la consultazione a causa dell'impatto da COVID. Poi abbiamo fatto un workshop che si è tenuto in FAI ehm, transnazionale a Roma con la partecipazione dei rappresentanti anche qui dei datori di lavoro, dei dipendenti dei paesi partecipanti, e lì abbiamo discusso delle varie sfide appunto. Um, che hanno riguardato e eh, riguardano le aziende, i lavoratori e, e, e poi eh, abbiamo concordato di organizzare questi webinar e, e, e quindi in, in contemporanea in queste settimane si stanno tenendo appunto discussioni nei vari paesi e, e, e, e, e infine appunto eh, lo sviluppo di competenze digitali per i rappresentanti dei lavoratori. E, e, e, da ultimo c'è lo sviluppo di una guida per i lavoratori intitolata informazione e consultazione covid 2019 e la guida si concentrerà sull'adattamento organizzativo e digitale dei processi informazione e consultazione compresi i suggerimenti pratici e le istruzioni e, e questi contenuti indicativi includono organizza, come organizzare le riunioni le lezioni e le altre attività online tra cui tecniche, le traduzioni, la riservatezza e la rappresentatività. E poi c'è l'organizzazione, un seminario a Castoria eh, di 15 partecipanti che riunisce i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello locale della Grecia settentrionale, i rappresentanti di Ops, ehm, e questo si concentrerà sull'impatto della crisi a livello locale e settoriale, e, eh, e poi ci sarà una conferenza trasnazionale finale ad Atene. E il sito web sarà sia in inglese che in greco questo diciamo vi ho fatto una sintesi spero di non essere stato mh, troppo lungo però una sintesi di quello che è stato il progetto Voi avete ricevuto eh, ehm, anche ieri l'ultimo sì perché lo, lo, diciamo l Ho fatto come spunto di discussione per oggi una serie di eh, domande eh, che la buona Francesca Valente ha riassunto per voi e eh, partirei da lì. Io farei un giro Diciamo partendo da queste domande e vediamo poi chi vuole intervenire e lascerei la parola a, ai presenti. Mm, eh, Francesca, visto che ci sei, vogliamo leggere le domande? Buongiorno. Sì, certo. Buongiorno. Ok, partiamo dalla prima allora. domanda e vediamo poi chiaramente chi vuole intervenire. Eh, sì, ci diciamo... metto un secondo che apro il file. Sì, perfetto, grazie. Comunque, sì, sono una serie di domande un po' per rompere il ghiaccio, anche così che sia più facile cominciare a, appunto, a discutere sulle, sui vari punti. Ma io ultimamente ho dei problemi. Ah, eccoci qua. Okay. Perfetto, ci siamo. Allora, quindi, appunto, come dicevo, sono una serie di domande un po' per rompere il ghiaccio e per cercare di affrontare questi temi che sono un po' l'obiettivo di Accendi, Francesca, cortesemente puoi accendere sì, la telecamera. scusate. Grazie. Sono... Chi parla, prego, che... che... Allora, nel... mm. quando si parla, appunto, cerchiamo di tenere accese, almeno ci vediamo. Ok, perfetto. Grazie. Eccomi. E, sì, appunto... Ehm così per, eh, okay. per un po' discutere di quelli che sono poi gli obiettivi effettivi di ricerca del, del progetto. E allora, quindi, eh, partendo dall'inizio, eh, una delle domande che possono essere affrontate è come ci si è tenuti informati sui cambiamenti della legislazione e delle linee guide fornite dallo Stato? non so se già qualcuno vuole intervenire man mano che legge le domande prima allora no, insomma... facciamo una domanda? No, no facciamo una domanda però io poi darei chiaramente la parola subito ai due datoriali sia Federico che appunto sia diretti che, che è un, un federdia quindi si Annunzio che a Federico però si sì, fai, diciamo, fai leggi magari un paio di domande e poi facciamo intervenire i nostri poi, okay. chiaramente. Chi Tanto volete... voi avete avete il file perché, se no, magari provo a condividere lo schermo così che si veda. Ok. No, mi sa so che qualcuno mi deve autorizzare. Allora, Vabbè. facciamo così: facciamo così. Eh, fai. Piacere? Leggi le domande, dai, okay, tanto vabbè. tutti hanno ricevuto via mail la, la, la, il PDF, diciamo il Word, vai. Ok, quindi, come vi siete tenuti informati sui cambiamenti della legislazione e delle linee guide, for, guida forna, fornite dallo Stato? È stato soddisfacente il livello di informazione reso disponibile dalla direzione dell'azienda? C'è stato un cambiamento nella frequenza delle informazioni? Come sono state organizzate le consultazioni nell'azienda durante il periodo di pandemia? Magari ci fermiamo qua che sono già state sì, affrontate perfetto, diverse, perfetto. diverse tematiche. Ok, grazie. Ah, io darei la parola magari a Federico Igoldiretti così diciamo, ci dà una, pa una panoramica di quello che è stato poi appunto dal lato datoriale. E poi sentiamo Nunzio un e poi facciamo parlare i rappresentanti dei lavoratori. Scusami Alberto, volevo soltanto sottolineare che noi sì. non siamo datoriali. Scusami, ho detto datoriali? Sì. Ah, scusami. Fognele. Lascerei la parola comunque a te Federico. Col diretti. Vedo che c'è. Non risponde. Nunzio, vuoi prendere la parola a te? Sì, prima Federico l'ho visto anche in video, non so okay. se. Vabbè. Eccolo qua. Ok, perfetto. Oh, mi è saltata la connessione per quello. Eh, eh, sì, no, volevo lasciare la parola a voi, a te Federico, e poi a Nunzio, e poi facciamo appunto un giro con i rappresentanti dei lavoratori. Non so se sei riuscita a sentire le domande, le hai ricevute però ieri da Sabrina, però. Il contesto diciamo, è quello che abbiamo già affrontato anche quando ci siamo visti in occasione del, del, del, uh, dell'incontro che abbiamo fatto il 4 luglio e, e chiaramente um, oggi diciamo, è un po' un riprendere quei temi come è stato vissuto diciamo il periodo della pandemia e, e come vogliamo lanciare poi le sfide per, per no, il dopandemia in effetti sull'aspetto dell'informazione e consultazione, perché chiaramente siamo eh, ormai cambiati tutti. E anche le relazioni sono cambiate c'è stata questa questa spinta in avanti nel bene e nel male che ci ha portato a cambiare il nostro modo di lavorare anche le relazioni quindi Federico magari lascio la parola a te Federico i col diretti e poi Nunzio grazie sì allora intanto buongiorno a tutti con qualcuno già ci conosciamo no, io quello che volevo eh, diciamo, un attimo puntualizzare eh, su, sull'esperienza che abbiamo fatto nel, nella pandemia e cosa ci ha lasciato di positivo rispetto a tutte le tristezze che invece abbiamo dovuto vivere è proprio quella di aver scoperto che su certi versanti non avevamo diciamo così, una cultura eh, operativa in grado di eh, sopperire ad alcune difficoltà di relazione l'abbiamo sperimentato credo tutti nonostante questo voglio dire noi siamo anche riusciti a rinnovare un contratto collettivo nazionale di lavoro durante il periodo della pandemia ci siamo dovuti attrezzare Sicuramente la questione eh, relativa ai protocolli sulla sicurezza, qui vengo proprio a, a, a, alla questione dell'informazione, se è una tutela per i lavoratori è eh, anche, attenzione, una tutela per l'impresa perché nasce dalla necessità dell'impresa di dare continuità produttiva e questo elemento proprio per il settore agricolo è stato determinante perché ha consentito di non interrompere ciò che è un bisogno primario della nostra civiltà mangiare e quindi chiaro che con tanta fatica e con il sacrificio di alcuni settori che hanno dovuto di fatto bloccare l'attività penso al florivivaismo penso all'agriturismo penso cioè a, a, a tutti quelle, quei settori che di fatto sono quelli che hanno di più sofferto del blocco dell'attività, siamo comunque però io eh, vorrei introdurre un nuovo elemento quando si parla di informazione perché forse è ciò che ha rappresentato il peggio che si poteva immaginare e cioè la trasposizione nell'ordinamento nazionale di quello che era un'importante direttiva europea, e cioè la 1152 sul diritto all'informazione. Era, è, no, era, è un importante step nel riconoscimento dei diritti del lavoratore che è stato trasporto nell'ordinamento nazionale nel peggior modo possibile non solo per la singola impresa, ma anche per noi come parti sociali, perché di fatto, e se volete possiamo anche approfondire, tutto ciò che era rappresentato dal valore dell'applicazione, e cioè a mio avviso, i considerando 38 e 49, che riguardava il ruolo delle parti sociali, nel dare, nel sost... nell'integrare, nel modificare, nell'adattare la direttiva alle realtà produttive, ma soprattutto considerando 48, ancora più importante per l'agricoltura, che riguardava la tutela delle microimprese e delle piccole imprese rispetto agli oneri che avrebbe determinato l'introduzione to cure della direttiva senza un adeguamento e una, diciamo, predisposizione di attenzione rispetto all'onere burocratico che avrebbe dovuto sostenere l'impresa. Certo ci hanno provato a metterci una pezza: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sua prima circolare, ha dato un'apertura, però noi non possiamo pensare che su quell'ordinamento nazionale non si debba rimettere mano, dando un ruolo alle parti sociali, dando un ruolo a chi sottoscrive la contrattazione collettiva, che sono gli unici soggetti, a mio avviso, che avendo una conoscenza specifica dei settori, delle attività, della natura delle imprese possono dare un'indicazione su come ci si debba regolare. Oggi siamo al delirio. Io penso solo a un'impresa che non ha dipendenti durante il corso dell'anno perché magari è un coltivatore diretto e quando è il momento che so, di fare la raccolta o di fare la vendemmia normalmente assume 50-60 OTD. Cioè, voi non avete idea che razza di apparato burocratico deve mettere su. Allora, io mi fido di più a questo punto delle mie controparti sindacali, perché ritengo che, conoscendo ciò che è la realtà del sistema, siano in grado, insieme a me, di poter definire contenuti e modi di comunicazione di queste informazioni ai lavoratori, oggi così non è, oggi siamo stati tagliati fuori e secondo me è una partenza pessima, Adesso mi fermo qua perché questo mi, mi stava sul gozzo e, e, e non potevo non dirlo, poi magari più avanti eh, se, se c'è qualche altro spunto da tirare fuori volentieri, grazie. Grazie Federico, grazie, grazie ancora. Nunzio? Sì, buongiorno a tutti. E, mh, ci sono state, come diceva Federico, ci sono state indubbiamente delle grossissime difficoltà anche eh, in merito a tutta la, eh, la pletora di, di, di decreti che sono, che sono stati emanati. Noi eh, come rappresentanti sindacali dei lavoratori. Eh, ci siamo preoccupati di tenere informati soprattutto i nostri, i nostri iscritti. Quindi, noi abbiamo avuto da una parte una, una ottima informazione da parte del nostro ufficio legale e da parte del nostro consulente. Eh, per cui, siamo riusciti a, mh, diciamo, a ad informare, a tenere informati tutti quelli che erano i nostri rappresentanti nelle aziende. Il livello di informazione è stato sicuramente soddisfacente, almeno pensiamo di aver svolto un lavoro di informazione puntuale, eh, soprattutto nel periodo in cui a raffica venivano emanati i DPCM e per cui abbiamo cercato di mantenere un livello di informazione puntuale e alto eh, con eh, l'informazione cercando di dare informazione più possibile a tutti i dipendenti delle, delle aziende. Non c'è stato un cambiamento poi nella frequenza delle informazioni, nel senso abbiamo cercato nei limiti del possibile di mantenere un livello, eh, un livello sempre alto di, di informazione. Queste informazioni si sono sicuramente rivelate adeguate perché molti nostri poi quando hanno compreso che c'era una difficoltà rispetto ai vari decreti, rispetto ai vari, eh, alle varie disposizioni legislative, governative, eccetera, hanno capito che forse l'informazione che gli arrivava dal sindacato era quella più importante perché gli spiegava puntualmente che cosa dovevano che cosa non dovevano fare, soprattutto per molti dei lavoratori che poi erano in modalità di lavoro agile lavoravano, lavoravano da casa eh, poi mi interverrò quando ci saranno le altre domande perché alcune cose voglio, voglio, voglio chiarirle noi abbiamo svolto come diceva anche Federico anche una contrattazione nazionale cioè noi abbiamo siglato un contratto dei, degli impiegati lavorando il più delle volte in modalità da remoto cosa che ho visto che c'è in collegamento anche Serena Bergamaschi con la quale sto condividendo la trattativa per il rinnovo del contratto di Perugia quindi noi eh, diciamo ci siamo attrezzati bene, Ecco, questo al di là di tutte le difficoltà e di tutte le, le, le, le direttive che sono, che sono arrivate alcune forse anche un po' complesse, in questo sono d'accordo con, con Federico Bene, grazie Nunzio. Sicuramente diciamo eh, le sfide che ci siamo trovati ad affrontare non previste, poi ci hanno fatto tirar fuori anche no, eh, delle le migliori capacità direi anche di adattamento che poi l'essere umano ha no? in qualche modo nelle difficoltà e, e, e questo però è dovuto sicuramente alla preparazione e alla, diciamo anche alla rete, no? alla rete eh, che c'è perché eh, chiaramente mh, se si è mh, già ben strutturati, se si ha già no, una, una forza una rappresentatività una capacità di comunicare e questo sicuramente poi si è tradotto in un valore aggiunto perché chiaramente poi uno ha messo sul piatto quello che aveva già costruito in passato perché se non si fanno no, eh, senza fondamento non si può costruire nulla avendo già mh, in molti casi diciamo una mh, realtà strutturata questo ci ha permesso poi di, di, di accelerare i processi anche online e come dicevete anche addirittura di rinnovare i eh, contratti eh, in modalità online quando questo non è stato diciamo pensabile, fino a, a prima del 2020. E io vedo Mariano, eh, de, ehm, Unilever, sì, che è poi bene. ha una grande esperienza, volevo lasciarti la parola. Poi chiaramente chi vuole intervenire, basta che, che lo segnali, e vi lascio la parola. Mariano dell'Unilever, che è anche poi rappresentante dell'Unilever globale, quindi non solo rappresentante diciamo, del sito. E puoi dirci sì. te qualcosa, grazie. Sì, io in effetti voglio agganciare un po' quello che dicevi tu. Eh, io sono delegato per, eh, qui a Cairano, una fabbrica chiapalta e sono anche componente dell'esecutivo diciamo, del, del CAE. Quindi ho vissuto eh, questa, questa pandemia questo, eh, in duplice veste da delegato e da componente dell'esecutivo del CAE. E, e diciamo che le due cose sono completamente diverse, pur appartenendo allo stesso gruppo le ho vissute in modo completamente, completamente diverso. A livello europeo eh, abbiamo, prima avuto diciamo, all'inizio delle difficoltà, poi ci siamo presi, fatto, facciamo ancora attualmente un incontro ogni 15 giorni come, come eh, esponente ECC e quindi abbiamo anche seguito eh, delle trasformazioni all'interno del gruppo. L'ultima è quella del Compass dove c'è stata una rivoluzione proprio all'interno di tutto il gruppo a livello europeo dove poi ci saranno anche purtroppo eh, 444 licenziamenti. Comunque abbiamo fatto delle diverse trattative molto intense ma hanno dato anche degli ottimi risultati. Quindi alla fine abbiamo visto che eh, nonostante tutto diciamo, con le, connettersi via web ecco, ha dato anche dei, degli ottimi risultati. Cosa Diversa invece l'ho vissuto a livello di fabbrica, che è completamente diversa. Quando tu parlavi di essere attrezzati, ecco, a livello europeo si sono subito attrezzati, si sono subito eh, trovato le soluzioni per fare queste, ma a livello locale invece no. Abbiamo eh, fatto un tavolo di crisi formato eh, da pochissimi rappresentanti, da uno per ogni sigla e Federico Marinari fa parte. Quindi, dopo al limite, c'è durante a capire che però non ha dato risultati, ci siamo visti pochissimo, non abbiamo affrontato eh, tantissimi temi eh, che all'interno della fabbrica hanno portato anche dei cambiamenti, però diciamo li abbiamo subiti piuttosto che, che poter, eh, poter reagire e dare, e dare il valore aggiunto al tavolo, a un tavolo quindi a un'eventuale un risoluzione di tantissimi, tantissimi problemi. Eh, arrivavano e ancora oggi eh, le aziende, diciamo tra virgolette, le aziende ne approfittano. Abbiamo formato un gruppo su WhatsApp, le comunicazioni ci arrivano WhatsApp in modo sterile non c'è contrattazione, non c'è dialogo, non c'è interscambio. Quindi bisogna capire come far reagire all'interno delle aziende, di far capire che comunque è importante avere la relazione anche se in momenti di crisi come quella del COVID, che ho detto, pur appartenendo allo stesso gruppo, hanno reagito in modo completamente diverso uh, per me eh, dico che è fattibile eh, perché abbiamo avuto anche benefici, abbiamo fatto anche accordi eh, come l'agile qui a Caivano pure dove adesso siamo in difficoltà perché il 31 eh, di agosto è scaduto diciamo quell'accordo a livello nazionale quindi stiamo provando a farne uno a livello locale che attualmente è Caivano, a Caivano quindi ecco capire come poter incrementare questo anche nelle, nelle fabbriche. E quindi Federico ci potrebbe dare un supporto per capire come lui l'ha vissuto proprio perché lui faceva parte di questo tavolo di crisi che alla fine veniva coinvolto una tantum, ma giusto per. Ecco, questo era diciamo, il mio contributo per, per l'esperienza che ho avuto in Celeste in questa pandemia. Grazie. Grazie a te Mariano, come al solito, eh? per chi lavora sul campo che ha la pragmaticità no? delle, delle attività, perché le conosce dall'interno, sappiamo bene, no? Eh, avere questo duplice diciamo, cappello a volte aiuta, a volte è complicato perché non si è compreso, magari l'attività che si fa nel CAE, non si riesce a avere una, questa cinghia di trasmissione poi, no? eh, anche verso i lavoratori fino allo shop floor, fino a, diciamo, a livello diciamo operaio eh, del singolo operaio. Però è importante perché è messo in evidenza come in effetti. In effetti e si, si sia proceduti su due binari differenti, no? Ehm, paralleli ehm per cercare poi però di arrivare all'obiettivo comune che era quello uno dei primi, in primis salvaguardare la salute dei lavoratori, poi chiaramente salvaguardare anche la produttività, perché poi con quello si pagano i salari, no? Di conseguenza eh, siamo stati combattuti tutti in quel periodo eh, nel cercare di ehm, mantenere un equilibrio tra le due cose. Federico a questo marinaro a questo punto ti tiro in ballo visto che Mariano ti eh, ti, ti ha citato e puoi dirci te e la tua, visto che eri nel tavolo dei crisi. E naturalmente l'obiettivo non è soltanto il raccontarci il telling story di quello che è stato, ma anche di come oggi siamo e di come poi ci siamo riorganizzati per eh, quello che vogliamo ancora fare. ecco per, per rafforzare l'informazione e la consultazione. Ecco, quindi chiaramente quello che è stato ci deve servire come base di riflessione per quello che invece poi si può mettere giù, perché poi l'obiettivo, come diceva anche quello dello scambio, delle buone pratiche che possono venire per esempio dall'Italia verso la Grecia, ma anche verso la Francia e viceversa, eh, o verso la Spagna e viceversa, e, e, e con questo riusciamo ad avere sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale uno, uno scambio eh, che può essere efficace ai fini di quelle che sono le attività future, diciamo Federico, a te la parola Alberto, sono pronto buongiorno a tutti allora mi allaccio un po' a quello che hai detto tu ma anche mi ha dato un, un po' di spunto anche Nicole e Federico della Goldiletti cioè mettiamo un po' i punti su lei Cominciamo un po' dall'inizio noi ci siamo dimenticati che l'emergenza covid è iniziata il 30 gennaio 2020 quando non esisteva ancora nessuna normativa, e niente e noi in Italia abbiamo avuto il paziente zero che purtroppo faceva, era un impiegato del nostro gruppo Unilever e quindi abbiamo, ci siamo sentiti <ride> siamo usciti per televisione, anche siamo stati famosi per il paziente zero a Pavia, all'Odi, non mi ricordo dove abitava il collega. Cioè, cosa è successo? Noi abbiamo subito e abbiamo delle lacerazioni personali, ci sono stati dei rapporti personali che si sono interrotti perché stavamo nel caos completo. E cosa è successo? Come dico sempre io, che il fattore umano fa la differenza sul campo, in qualsiasi cosa. Nel mentre il governo stava decidendo come, come attrezzarsi e come procedere e, e noi a, a Caivano, tramite la RLS abbiamo fatto subito il comitato di crisi e in questo comitato di crisi siamo stati precursori di tutte quelle attenzioni, norme e prevenzioni che poi finalmente il 24 aprile c'è stato il primo protocollo condiviso delle parti sociali, quindi noi siamo stati proprio precursori, perché io dico sempre che il fattore fatto umano fa la differenza. Poi cosa è successo? È logico, c'ha ragione Mariana perché tu sul campo dovevi de prendere delle decisioni. Abbiamo creato questi gruppi Whatsapp, abbiamo fatto un gruppo Facebook uh, colleghi uh, uh, Unilever, ogni organizzazione sindacale faceva il proprio gruppo dei propri iscritti. Chi non era iscritta con noi, cerche cerchevamo di raggiungerlo con altri mezzi sui social o addirittura affiggendo continuamente le disposizioni che si decidevano nelle bagheche sindacali. Cosa è successo? C'è stata una rivoluzione anche de della coscienza umana, il sindacato si è spaccato all'inizio della pandemia, c'erano delle persone spaventate, i lavoratori che non volevano addirittura venire al lavoro, erano spaventati, volevano fare chiudere la fabbrica, volevano fare la cassa integrazione e purtroppo anche il sindacato è fatto di persone, cioè di carne d'ossa, ossa, anche al nostro interno RSU c'è stata una spaccatura, cioè nella spaccatura ideologica, cioè no non vogliamo stare più tranquilli e invece grazie poi sempre al fattore umano delle persone con un po' di esperienza, e poi come dice Alberto, nelle difficoltà escono escono i sensi di responsabilità noi siamo stati fermi perché a Caevano eravamo consapevoli che se fermavamo la fabbrica anche per 15 giorni dopo era molto molto molto difficile riprendere è vero che noi produciamo gelati che fortunatamente durante la pandemia le vendite sono state molto soddisfacenti perché le persone andavano suoi supermercati per uscire compravano di tutto e, e la prima cosa era il gelato perché ormai le pasticcerie stavano chiuse, il dolce in casa è rigelato. Quindi io, so, io sono stato molto combattuto anche perché abbiamo avuto delle spaccature sindacali con amici di, della GGL o della UIL che ci conosciamo da 20-25 anni. Inizialmente è stato molto duro, però alla fine, come dice qualcuno, il tempo è galantuomo. Alla fine la storia ci ha dato ragione siamo ritornati tutti in serenità, eh, l'azienda grazie a noi ha mantenuto perché lo voglio dire a Mariano ma lo voglio dire un po' a tutti, è stato il sindacato il precursore dell'informazione, almeno nelle grosse aziende Federico perché non conosco la realtà della col come hai detto tu delle, delle aziende, però almeno nelle grosse aziende il sindacato è stato precursore anzi noi eh, eravamo in grado di anticipare ai provvedimenti del governo perché io, io personalmente aspettavo mezzanotte che Conte quando facevi di PCM aveva l'abitudine di poi pubblicarla a mezzanotte nella gazzetta ufficiale elettronica e quindi io me lo copiavo, me lo scannerizzavo e lo mandavo al mio LSPP la mattina lui già dicevamo che sta che si è aggiornato poi per quanto riguarda la Prassi noi attualmente lo stato emergenza è finito, però noi abbiamo delle criticità sempre di Covid. Noi nella nostra fabbrica siamo rimasti sempre con un'attenzione alta, la mascherina è fortemente raccomandata e poi nei luoghi chiusi dove non si può fare a meno per il cambio dell'aria è obbligatorio, tipo l'infermeria, tipo qualche ufficio un po' più particolare, qualche settore di manutenzione che si lavora in, in affiatamento eh, di questa esperienza che posso dire? Eh, di questa esperienza a noi ci ha insegnato molto, ci ha dato ragione che le persone vanno, eh, come si dice, vanno, non vanno abbandonate. La persona che non viene abbandonata dopo anche le, i, i, i più recacitanti alla fine arriva a un, un ragionamento logico. Faccio un esempio, nella nostra fabbrica abbiamo avuto un bacino di Novax alla fine si sono ridotti a un 4%, 96% aderito alla campagna di vaccinazione iniziale. Quindi io dico che anche nel sindacato il fattore umano fa la differenza. E per me è molto importante la squadra. Perché la squadra? Perché a volte nella squadra eh, ci sono momenti che uno si trova più avanti, un altro più indietro, però l'importante è fare la sintesi e senza la squadra non c'è non no, non si va da nessuna parte. Noi grazie perché abbiamo fatto blocco. Abbiamo fatto blocco, siamo riusciti a passare tutte queste crisi della pandemia in modo indenne. Abbiamo avuto anche noi delle fasi di acute che c'erano dei grossi focolai sono stati gestiti secondo la normativa e in aggiunta sia si è fatto un tracciamento in fabbrica molto capillare, quindi siamo stati noi che abbiamo. Abbi uh, L'ASR ci avevamo abbandonato. Eravamo noi che con una PECO giornalmente e settimanalmente si comunicava l'ASR i nominativi delle persone che noi avevamo, eravamo riusciti a rintracciare perché avevamo un servizio di tamponatura giornaliero settimanale per comunicare all'ASR che il soggetto era risultato positivo in modo che l'asino cominciava il tracciamento poi sul comune di residenza perché noi abbiamo non siamo della stessa città i lavoratori del sito ma abbracciamo un po' tutta la provincia e di questa informazione a me è rimasto il fatto tecnologico e di questo fatto tecnologico noi siamo convinti che deve rimanere però deve essere complementare dal contatto visivo e umano giornalmente. Va bene il comunicato che io faccio, si fa sul WhatsApp per raggiungere anche chi è di notte, a mattina si sveglia dal di notte, cioè, è, però secondo me vanno mantenute le assemblee, vanno mantenuti i contatti umani. E vi faccio un esempio, noi durante la seconda ondata del marzo 2021, noi abbiamo svolto l'elezione RSU contro il parere dell'azienda, noi abbiamo convinto la direzione aziendale che con il dovuti accorgimenti e con i protocolli sanitari, potevamo tranquillamente svolgere l'elezione le RSU perché altrimenti si dimostrava all'esterno che non, non eravamo in grado di fare nemmeno la produzione in sicurezza. Io con queste frasi ho convinto il direttore di fabbrica, insieme ai colleghi naturalmente, a far sì che autorizzasse la civiltà sindacale per fare le elezioni. Quindi di questa esperienza cosa ho trattenuto? Ho trattenuto che mai fermassi alla prima apparenza. Mai fermassi alla prima apparenza, approfondire sempre il punto eh, perché le apparenze ingannano, come dice un vecchio detto, eh, detto italiano. E quindi sono molto contento di questa esperienza. In fabbrica non abbiamo avuto nessun caso di morte. Eh, probabilmente abbiamo avuto casi di morte in terze persone, sa, eh, parenti anziani, nonni e quant'altro dei nostri colleghi, come in tutte le realtà, però, personalmente in fabbrica nessun nostro dipendente, anche fragile, è, è passato indenne. E quindi io dico un'altra cosa: io dico che la, la, il manager di qualsiasi fabbrica se viene sollecitato dalla parte sociale in modo appropriato e costruttivo, non può fare a meno di non seguire la linea o condividere almeno eh, il concetto. Eh, se invece si lascia le aziende da sole, poi commettono gli errori e quegli errori che, che, che commettono poi si ripercuotono sui lavoratori. E quindi io penso che le aziende non vanno mai lasciate sole e quelle che vogliono fare in modo unilaterale vanno, vanno sempre eh, incalzate. Alla fine il buon senso prevale. La nostra parola d'ordine era a qualsiasi tavolo che abbiamo fatto negli ultimi 24 mesi a riguardo del covid, il buonsenso. Con questa parola siamo riusciti a, a, ad abbattere parecchi tabù che la parte datoriale può avere, eh, può avere verso eh, la rappresentanza sindacale. Questa è stata lo, la nostra prima esperienza. Quindi mi fermerei qua come primo intervento. Grazie. Mm, grazie federico e non ti nego che nel tuo intervento mi hai fatto anche emozionare te lo dico perché eh, anche io mi sono rivisto su tante cose che hai detto e il buon senso in realtà deve prevalere su tutto perché il buon senso quello che ti fa poi da guida nelle decisioni soprattutto quando hai un nemico invisibile quando hai un nemico invisibile tu non lo vedi è lì con te e devi pensare che i lavoratori hanno dato, ti hanno dato fiducia a rappresentarli nella buona e nella cattiva sorte, nella buona eh, sorte, perché comunque i lavoratori diciamo, ci, danno, no? ci danno quella, anche se poi anche quella visibilità aziendale, e quella diciamo, possibilità anche di accrescere le nostre competenze no? nell'ambito della rappresentanza sindacale. Nella cattiva sorte eh, sì, è stata, non è solo una doccia che non funziona o una mensa che va cambiata la gestione perché si mangia male, ma è, eh, in questo caso è stato scegliere contro un nemico invisibile cosa fare, eh, quali protocolli applicare quando non c'erano ancora le linee guida del governo, come, come garantire comunque uno stipendio ai lavoratori eh, quando l'azienda ti dice che non ci sono più fusti da vendere perché i bar sono chiusi, l'oreca è chiusa, e, e, e cosa diamo da mangiare perché dobbiamo mettere i lavoratori in cassa integrazione? Cosa facciamo? Eh, eh, quindi, quindi davvero il buonsenso ci ha guidato nelle scelte e ci deve continuare a guidare per tutto quello che facciamo, per le dei contratti, per l'attività che facciamo di rappresentanti sia a livello locale, sia a livello nazionale che a livello europeo, chiaramente perché la dimensione europea io la riporto sempre, ricordo che questo è un progetto europeo, eh, è importante perché poi le direttive vengono poi trasposte e nella trasposizione dobbiamo sorvegliare affinché poi queste trasposizioni vengano effettivamente no, eh, eh, eh, conseguite e nel modo corretto dai governi. E io devo dare la parola ad Elettra adesso. Vi prego di scrivere eventualmente in chat perché non vedo, ahimè, eh, vedi che la tecnologia è sempre eh, la nostra, il nostro angelo e demone, eh, eh, non vedo eh, diciamo le prenotazioni. Quindi quando volete intervenire, vi prego di scrivere in chat, che così vi do la parola. Elettra, grazie. Presentati pure al gruppo. Non ti sentiamo? Non sentiamo la voce? Prova a vedere di entrare e uscire col microfono. Non ti sentiamo ancora. No, non ti sentiamo. Deve mettere gli eh. auricolari. Deve mettere gli auricolari, non sbaglio. Prova a vedere se magari con le cuffie e il microfono come vedete la pandemia <ride> ci ha insegnato che la tecnologia è una gran cosa ma anche, <ride> anche un, una sfida continua ecco. sulla... eccoci chiedo sì. scusa sono, sono Giuseppe D'Alba ah, sì. <ride> tecnologia non riesco a scrivere in chat, va bene. Adonai, va bene. In, in attesa, in attesa che, che magari Elettra prova a risolvere il problema, volevi intervenire te, Giuseppe? Ma sì, guarda, io innanzitutto chiedo eh. scusa a tutti perché sono sparito un po' dagli schermi. La tecnologia mi è partito il tablet, e quindi in fretta e furia ho ripristinato il collegamento. Comunque, eh, lo so tutti, ho seguito comunque gli interventi, sono riuscito a prendere a recepire, io eh, conosco, Mohamed mi conosce, gli altri per me sono un po' eh, tutti nuovi, quindi vi, vi saluto, io sono, eh, brevissimamente, sono lavoro da, da 35 anni nella Ferrero Alba, no? e, mh, ho sentito gli, gli interventi di, di, di Mariano e, e di Federico, quindi eh, io lo ringrazio Federico perché ha fatto proprio un riassunto e sono contento perché veramente ha detto eh, sarebbe facile dire ah la penso come lui è successo veramente anche da noi nel nostro contesto ma non lo dico per eh, piaggeria nemmeno per eh, non è una svilinata sono contento perché eh, in eh, certe situazioni in certe realtà e difficoltà non mi ripeto ma non perché non voglio ripetermi perché veramente ha detto veramente tutto e condivido non solo quello che ha detto ma quello che è successo comprese le difficoltà iniziali, tutto quello che è stato, e importantissimo, la cosa bellissima, che secondo me, eh, chi ci tiene, chi ed emoziona, è mantenere il contatto umano, che è basilare. Noi abbiamo cercato, e chiudo questo breve intervento perché veramente grazie Federico. Ehm, stiamo ancora muovendoci adesso per mantenere, per tutto mantenere per il mantenere. contatto urbano. c'è un eco non so chiudete tutti i microfoni oh, no, certo. potete chiudere i microfoni grazie ok vai giuseppe allora, chi chiudo dicendo veramente stavo ringraziando veramente te te dico ma non perché perché veramente eh, la cosa basilare è sono le Persone. poi tutto è aiutato, tutto è servito, ma il nostro impegno è mantenere quello che è il contatto, io lo ribadirò sempre, ho rotto in maroni, scusate l'inglesismo, ma proprio veramente anche l'azienda, di cercare di fare il possibile per mantenere il contatto con le persone. E vi ringrazio, grazie a voi. Grazie a te Giuseppe, perché effettivamente poi, e, e, e, è stata poi la difficoltà. Io ricordo il mio segretario provinciale eh, di Bergamo ehm, Gigi Bramaschi e lui subito ci diede: abbiamo fatto un, un gruppo un mega gruppo WhatsApp. Stavo fino alle due di notte con tu, di tutte le aziende della provincia di Bergamo Alimentari, eh, l'Actalis. Eh, eh, eh, la San Pellegrino, eccetera. Eravamo tutti collegati tutte le sere con le novità. Chi aveva magari un decreto in anticipo? Chi aveva un'informazione? Io avevo i protocolli dalla Cina che L'avevo strappati lì a Bergamo. Ero riuscito ad avere questi protocolli in anticipo. Eh, alcuni protocolli che avevano applicato a V1 e, e, e, e condividevamo via WhatsApp. Ma di fatto ci mancava poi quello che è il contatto umano. E, e non potendoci vedere, o, o meglio, io lavoravo in, come te, penso eravamo in fabbrica, quindi in prima linea il contatto lo avevo. Ma ricordo anche che avevo lanciato la sfida ai, ai manager perché la direzione dell'azienda è praticamente sparita se non il direttore, l'allora direttore greco con il quale infatti ho anche un ottimo rapporto perché aver lavorato in prima linea insieme poi ha rafforzato poi la stima reciproca, però ricordo che tutti i manager del management praticamente sono spariti. A un certo punto ho lanciato la sfida al direttore della supply chain e ho chiesto scusate ma <ride> ehm, siamo in difficoltà in questo momento, l'azienda ha dichiarato di essere presente e tutelare la salvaguardia eh, della salute e sicurezza dei lavoratori, dove sono i manager di primo livello del management. E, e ricordo che allora appunto il direttore tecnico e si è presentato in fabbrica proprio per dare un segnale anche ai lavoratori, quindi devo dire per sempre sollecitato dalla base, dalla rappresentanza, però poi aveva dato un segnale anche un po' più di, diciamo, di presenza. Mm, quindi sicuramente la presenza fisica è importante poi per il nostro lavoro coadiuvata, perché oggi possiamo andare no, magari entrare in una riunione e uscire in un'altra collegarsi a Bruxelles e poi il giorno stesso andare ad Amsterdam attraverso il web, quindi questo per esempio um, ci ha aiutato ehm, vediamo se Elettra c'è adesso e si può intervenire, vediamo un po' Elettra Prova? Vedo che non, non sei riuscita ad abilitare il microfono? No. Leggo il labiale, ma non, non riesci. Va bene. Non so se Tiziana magari vuole intervenire lei. Mi prendi così, era sprovvista, però io ne approfitto. Ne approfitto Lì, anzi, subito della presenza anche numerosa da parte del GAL nazionale. No, siamo, siamo noi Alberto che ringraziamo voi, insomma gli amici e i colleghi della FAI nazionale per questo invito. E consentitemi due secondi di presentazione, e presento me stessa, io sono Tiziana Cercone e lavoro all'area formativa di GAL nazionale, sono qui con le mie colleghe, Roberta Piccinno dell'area comunicazione, Elena Lecciancole che segue i progetti europei, quindi diciamo è un po' l'omologa di Alberto per la nostra struttura, e la collega Simona Pollonio, che è qualche problema con la webcam eh, però è, è qui con noi sempre diciamo il, il nostro angelo custode della, della segreteria eh, staff prezioso dell'area formativa. Allora mh, la nostra struttura io mi auguro eh, che sia conosciuta l'impresa sociale fondata dalla CISL eh, che si occupa e lavora nel campo della formazione professionale, la formazione iniziale, quella dei ragazzi giovani dai 14 ai 18 anni e della formazione continua formazione sul lavoro quindi attraverso la bilateralità i fondi interprofessionali ma anche la formazione verso il lavoro perché in un mercato che è sempre più transizionale cambiare lavoro entrare nel mercato del lavoro magari con la prospettiva anche di mobilità verticale e orizzontale è diventata ormai una caratteristica di fondo dei nostri sistemi locali e bisogna effettivamente fare riferimento alla pluralità dei mercati oggi eh, in cui le condizioni di vita e di lavoro sono differenti e attraverso una rete di 14 imprese sociali ed un'associazione che è presente anche in Germania e che a fronte di una mobilità eh, verso il nord Europa dimostra i nostri connazionali che si spostano con le proprie famiglie in cerca di migliori opportunità di vita e di lavoro, ha ripreso l'attività tradizionale, chiamiamola, di supporto all'integrazione eh, socio-educativa e linguistica dei nostri connazionali nelle comunità tedesche. E il rapporto con la FAI per noi è un rapporto prezioso in tutti i settori che la FAI eh, diciamo, mh, rappresenta dalla filiera dell'agricoltura. Perché noi ci occupiamo attraverso alcune nostre società specializzate proprio della formazione in agricoltura e l'agroalimentare nella sua dimensione industriale nella pesca, però. Mm, al di là dei rapporti cordiali e di fattiva collaborazione non solo tra noi colleghi ma tra le nostre strutture, grazie soprattutto a Onofrio Rota che ha una grande apertura, una grande sensibilità nei confronti del tema della formazione delle competenze come dimensione di tutela, io vi devo ringraziare e penso di poterlo fare anche a nome delle mie colleghe per questa lezione perché noi oggi siamo stati qui dei privilegiati a, ad avere una lezione della vita vera. Perché molto spesso, e il Papa ieri lo ricordava qualche giorno fa quando ha visto gli imprenditori, ha visto gli amici di Confindustria, ricordava i pericoli di, del distacco dalla realtà e richiamava gli imprenditori che non odorano più di lavoro. Dice quando l'imprenditore non odora più di lavoro cominciano i problemi. E quando... Diciamo soggetti come i nostri che sono eh, strumentali, sono funzionali alla causa del, del lavoro ma come dimensione realizzativa dell'uomo, quindi io qui dentro ci metto anche la dimensione imprenditoriale, quando soggetti come i nostri magari si di, si chiudono le biblioteche anche virtuali e si distaccano dalla dimensione quella fattuale dell'esperienza del lavoro che ci hanno raccontato Mariano ci ha raccontato Federico e che ha raccontato anche diciamo solo per assonanza a Giuseppe nel dire la mia esperienza in Ferrero è, è simile a quella di Federico e di Mariano è uguale anzi è uguale ecco e, e i toni con cui voi l'avete raccontato in modo immediato, beh, questo diciamo ci stimola. Eh a recuperare questa condizione di prossimità rispetto al servizio che noi possiamo rendere al mondo del lavoro in generale. Anche questi progetti europei che molto spesso vengono vissuti, spesso anche dai dirigenti sindacali, e tutti, diciamolo, siamo pochi, quindi qualche confidenza la possiamo, la possiamo fare. Per alcuni dirigenti sindacali molto spesso questi grandi progetti europei o come le grandi azioni di interventi di formazione che noi realizziamo sono vissuti un po' come un fastidio, dice, mamma mia adesso un altro webinar, un altro incontro, un altro seminario proprio perché l'esperienza pandemica mentre ha rifatto la relazione umana ha intensificato la produzione di occasioni di incontro, fateci caso Mentre prima l'incontro fisico richiedeva la preparazione, il viaggio, lo spostamento, eh, la condivisione anche di momenti di socialità, di convivialità, adesso, lo diceva bene Alberto, in una giornata tu ti puoi trasferire da Amsterdam a Bruxelles, passando per Caivano, e ti ritrovi ad aver fatto 40 riunioni una dietro l'altro davanti ad un monitor ma sempre seduto sulla stessa sedia. Quindi una sensazione di smarrimento dal punto di vista personale, di stress dal punto di vista professionale e molto spesso anche possiamo dire di frustrazione dal punto di vista eh, diciamo di chi eh, ha un profilo eh, di eh, efficienza nello svolgimento del proprio ruolo sindacale, io guardo gli amici e i colleghi impegnati in prima linea nel sindacato che molto spesso attraverso la stretta di mano chiudono l'accordo, che con lo sguardo comunicano ai propri iscritti, ai propri colleghi lavoratori alcune sensazioni, già solo quella capacità che Federico diceva molto bene di non lasciare da sole le persone quindi come ente di formazione io non posso non interrogarmi e quindi immagino che con Alberto e gli altri colleghi spero costruiremo successive occasioni di incontro affinché quello che effettivamente si conferma come il pilastro delle sane relazioni sindacali e cioè il diritto all'informazione e alla consultazione si trasformi non diciamo in un meccanismo eh, bizantino e tantomeno in un rito stanco che si deve ripetere ogni 15 giorni, ma che diventi davvero quell'espressione autentica di partecipazione attorno alla quale la CISL ha costruito il proprio patto. Eh, abbiamo tutti fatto i campi scuola abbiamo tutti fatto la formazione sindacale e mi scuseranno gli amici di col diretti e gli amici di confederdia ma io diciamo sono eh, ogni tanto sbadatamente di parte nel mio, nel mio eloquio tendo, tendo a rivolgermi eh, a, a, agli amici insomma a coloro che condividono con me anche alcune scelte ideali di fondo ma per la cultura di cui voi siete portatori in col diretti in confederdia so che che sto dicendo non suona lontano e non suona eh, distonico rispetto alle vostre culture organizzative o personali. Dicevo, eh, la, la pandemia ha evidenziato eh, quella che è la scommessa del nostro sindacato. Vi dicevo, abbiamo fatto tutti il campo scuola e abbiamo tutti scoperto che il sindacato viene dal greco e eh, sin di che giustizia insieme. Oggi questa pandemia ci ha sfidato sul piano organizzativo, perché questa è la sensazione, poi correggetemi se sbaglio, che mi ha restituito l'insieme dei vostri interventi. Noi oggi siamo sfidati a trasportare questo insieme, questo stare insieme in una dimensione diversa, che è il 4.0. Noi parliamo di industria 4.0, lavoro 4.0 cioè che si associ un sistema forte di diritti esigibili in un contesto di straordinaria modernità di straordinaria innovazione ma forse dentro al sindacato noi dovremmo porci la stessa domanda come la mia organizzazione diventa 4.0 Federico e, e, e Mariano ci dicevano eh, la dimensione personale fondamentale, la relazione, lo sguardo, no? la pacca sulla spalla e il non rimanere da soli, perché ci sono alcuni momenti che sono stati sì davvero commoventi, in cui Federico diceva con gioia, nessuno dei miei colleghi è venuto meno. Abbiamo sofferto nella pandemia, le nostre famiglie hanno sofferto, ma noi qua abbiamo tenuto botta cioè noi ci siamo attivati, abbiamo tenuto botta, io ho, ho fatto tutto, voi avete fatto tutto quello che era possibile per salvare le persone e mettere il cornetto Algida nel mio freezer. E quindi io di questo non, non posso non essere grata. lo dico da mamma <ride> e lo dico da golosa in generale, però quando noi diciamo chi ha portato avanti il nostro paese, L hanno portato avanti i lavoratori. L'hanno portato avanti eh, i lavoratori dell'agricoltura, eh, i lavoratori eh, delle filiere dell'agroindustria, eh, in una circostanza che è stata dirompente e sconvolgente nella storia. Quindi, mh, insieme agli angeli eh, del sistema eh, del Servizio Sanitario Nazionale, noi troppi angeli abbiamo avuto troppi angeli abbiamo avuto e quindi di questo dobbiamo essere davvero davvero grati, quindi dicevo sfidati nel portare quel insieme che sta nell'acronimo greco sim eh, del fare giustizia in una dimensione 4.0 e quindi è inevitabile ragionare questa responsabilità per il sindacato noi possiamo e dobbiamo sostenerla perché i diritti dei lavoratori sono tanto più forti, quei pilastri fondamentali a cui Sadì faceva riferimento, che sono coessenziali alla natura stessa no? di sane e robuste relazioni sindacali, noi come li facciamo diventare forti ed esigibili quando tutto viene messo in discussione? mantenendo forte l'attenzione sulle competenze, le capacità, le attitudini dei nostri dirigenti sindacali, dei nostri RSA, dei nostri RSU, dei nostri RLS quindi un sindacato competente, non solo un sindacato che ha passione ma che trasferisce quella passione in un'azione organizzata, forte che metta il nostro paese allo stesso livello dei più avanzati sistemi di relazioni sindacali europei di cui Mariano ci parlava raccontando la distanza all'interno del CAE anche di culture e modelli, c'è cioè un modello italiano, c'è cioè un modello di un altro paese, quindi effettivamente abbiamo un orizzonte che ci riguarda e penso che per la CISL sia come un po' eh, perseguire uno degli obiettivi fondativi, cioè costruire una classe dirigente e mantenere una classe dirigente che sia in grado di governare e non farsi trascinare dai cambiamenti e da questo punto di vista eh, ce lo raccontava anche l'amico Borgoni di Coldiretti, cioè in piena pandemia chiudere un contratto collettivo nazionale di lavoro quasi pionieristico perché fatto da remoto e sono saltati i riti, sono saltate le prassi, beh questo significa che il nostro modello di relazioni industriali ha una dose di maturità veramente molto alta sulla quale bisogna investire e investire sulle competenze degli uomini e delle donne del sindacato penso che per una struttura come IAL a sostegno del grande lavoro di federazioni come quelle della FAI e in generale della nostra CISL sia una missione che è davvero possiamo candidarci a, a continuare, perché un sindacato forte rende i lavoratori forti e, ri, e i lavoratori forti, maturi e responsabili sono la straordinaria risorsa di queste imprese, delle nostre imprese e di manager che noi diciamo, ci auguriamo abbiano sempre più voglia di fare impresa con quelle caratteristiche eh, illuminate che il Magistero di Papa Francesco gli ha ricordato eh, pochi giorni fa e che davvero io vi invito a leggere perché anche per noi uomini e donne del lavoro è di grande ispirazione. Quindi io mi scuso, ho fatto un discorso lunghissimo, però ecco di nuovo eh, vi ringrazio per eh, questo invito e abbiamo davvero apprezzato tutti gli spunti che ci avete offerto. Grazie ancora. Grazie a te Tiziana, diciamo, per la, diciamo, hai fatto anche un po' una, una sintesi delle, dei vari interventi e chiaramente la formazione è fondamentale. Senza formazione, senza preparazione non si va da nessuna parte. Quindi condivido appieno il fatto di, di, diciamo, anche di riportare nella centralità della della della formazione quello che è poi lo, lo strumento base per poter poi fare negoziazioni per att attivarsi con eh, le, le, le contrattazioni per risolvere eh, problemi sia eh, spiccioli eh, quindi all'interno delle fabbriche ma anche appunto problemi di più ampio respiro fino ad arrivare appunto alla dimensione europea lascerei la parola eh, a elettra che ha scritto in chat che forse questa volta è riuscita cambiando dispositivo. Finalmente Letra Berni, prego. Mi sentite? Sì, finalmente benvenuta. Oh, okay. Allora, io mi ripresento, sono Letra Berni, sono RS Win Sica. Sica è una realtà ibrida perché noi non produciamo beni di consumo, ma produciamo ricerca applicata per il settore alimentare e quindi questo durante i primi mesi di pandemia, durante il primo terribile lockdown, eh ha permesso o meglio ha permesso alla direzione sebbene non con un grande entusiasmo di consentire a coloro che svolgevano dei lavori eh, non direttamente implicati con qualcosa di pratico di effettuare lo smart working però la situazione era comunque eh, insomma mh, fuori controllo a livello generale non a livello aziendale perché devo dire che durante la prima ondata ci siamo attivati con un comitato covid coordinato dall'RSPP che includeva chiaramente tutte e tre le RSU che ci ha consentito di fare cosa? Di mettere un po' d'ordine in questa confusione generale traslando i contenuti di quelli che erano i vari DPCM eh, nella realtà aziendale quindi c'era gente davvero spaventata che come in altre realtà, come ho sentito prima, eh, quasi temeva di venire al lavoro. Eh, devo dire che eh, come Comitato Covid, eh, attuando e stilando tutta una serie di protocolli ad hoc per i vari dipartimenti, perché poi noi siamo una realtà molto diversificata quindi eh, ci sono persone che fanno lavori completamente diversi, Beh, insomma siamo riusciti ad arginare come venivano date queste comunicazioni? Via mail, chiaramente. Eh, però i eh, lavoratori Federico chiudi il microfono per cortesia, grazie Federico Marinaro. Venivano in, eh, informati anche a persona, ma c'erano eh, lavoratori che magari facevano presente di esigenze specifiche e quindi i protocolli venivano aggiornati con queste esigenze per permettere a tutti di vivere il più serenamente possibile il momento e questo devo dire eh, ha funzionato sicuramente il livello di informazioni, di informazione è risultato più che soddisfacente anche perché ehm, devo dire che nel corso delle varie ondate di pandemia eh, abbiamo sia avuto dei casi di covid ma tutti correlabili a, a contagi familiari e il funzionamento dei protocolli messi in atto si è eh, palesato nel fatto che non ci sono mai stati eh, dei contagi a livello eh, aziendale quindi il caso positivo è il risultato isolato ed evidentemente le misure che poi abbiamo messo a, messo a disposizione del personale sono risultate efficaci e questo ha tranquillizzato anche molto le persone dal punto di vista delle consultazioni noi siamo riusciti a usare con il comitato covid le, le mail essenzialmente e gli incontri o ehm, online o di persona perché comunque avevamo a disposizione ampi spazi e i DP adeguati ci hanno permesso di fare questa cosa. Noi addirittura siamo riusciti a rinnovare RSU in questo contesto così particolare facendo delle assemblee all'aperto sempre con i dispositivi, siamo riusciti a rinnovare un contratto di secondo livello che eh, si protraeva da anni Barbara eh, Troise secondo me se lo sogna ancora di notte però siamo comunque riusciti a, a mettere in atto le misure e i protocolli tali che mh, tali da consentirci poi di svolgere nella maniera più normale possibile il nostro lavoro e di vivere la nostra quotidianità lavorativa davvero con, con serenità e ehm, Devo dire che eh, ancora si stanno usando queste, eh, queste tecnologie, questi mezzi, anche come RSU, CISL, eh, chiaramente quando non ci si poteva vedere sono state usate le varie piattaforme, anche le videochiamate con WhatsApp, ehm, sono stati implementati i mezzi di comunicazione digitali, eh, l'unico rammarico e qui magari mi porto un po' avanti poi con la lista di domande così dopo non vi rompo più le scatole con un successivo intervento l'unico rammarico che ehm, stiamo avendo come, come RSU, come sindacato è che eh, l'utilizzo dello smart working che comunque è stato concesso durante lo stato di emergenza come vi dicevo prima non con grande entusiasmo adesso che lo stato di emergenza è finito ehm, non è una strada che l'azienda intende percorrere, questo secondo me è un treno perso perché, come vi dicevo, eh, non solo nella nostra realtà, ma in tutte le realtà aziendali, ci sono comunque eh, dei, dei settori, delle mansioni che eh, sono pienamente compatibili con questa tipologia di lavoro che, eh, anche vista la situazione contingente di crisi energetica e di innalzamento dei costi, potrebbe consentire all'azienda comunque di di risparmiare e anche di ottimizzare comunque la vita lavorativa del dipendente e Uh, questo è un discorso che nella nostra, come in altre aziende, perché ho sentito tanti altri che hanno lo stesso problema, ehm, la direzione fa fatica ad accettare. Quindi mi auguro che ehm, davvero l'esperienza che abbiamo vissuto poi in pandemia ci serva, serva a noi come azienda, ma anche ad altre aziende per aprire un po' gli occhi su queste modalità nuove di lavoro che eh, potrebbero impattare positivamente sia eh, sulla direzione che sul lavoratore e niente, basta, tutto qui, grazie per avermi ascoltato ma ci mancherebbe, grazie a te Letta, per il tuo contributo e la tua testimonianza sicuramente lo smart working sai che è un punto, eh, c'è cioè un tema fondamentale eh, cioè, l'azienda ha utilizzato la modalità smart working okay, eh, durante la pandemia per una questione di contingenza sono state date appunto indicazioni governative ma adesso noi come anche sindacato mh, no, eh, nelle varie nei vari tavoli di in preparazione per eh, poi i rinnovi Siamo, il tema è fondamentale ed è eh un tema di, di portata nazionale non solo anche internazionale chiaramente europea per cui mh, laddove l'azienda l'ha utilizzata adesso non lo, non lo sta utilizzando chiaramente ehm, noi dobbiamo essere presenti e, e, e fare in modo che e, e invece queste queste agibilità che si sono venute a creare anche con la possibilità dell'utilizzo del smart working vengano poi ehm, con, con, diciamo ancora applicate tieni conto per esempio che noi in Heineken abbiamo fatto un accordo eh, interno e, ehm, e i lavoratori diciamo, che hanno l'esigibilità perché poi non tutti sono lavoratori ehm, che possono utilizzare la modalità smart working chiaramente eh, in quanto dipende poi dall'attività dall però se pensi che una, la, il personale coinvolto nella logistica eh, o in, in altre attività come quelle di coordinamento centrale nella qualità, questo eh, si può benissimo fare in, in modalità ibrida una parte del eh, lavoro si può svolgere da casa. E, e quindi sicuramente è un, tema, è un tema quello dello smart working che è, fa parte della, della, della sfida presente e futura. E, e, ok. Sento, vedo Mariano che ha accesso, sì Mariano prego. Sì, no, volevo anche io dare una testimonianza per quanto riguarda lo smart work, sì. anche noi dal 2019 fino ad oggi, fino al 31 agosto, eh, anche se siamo fabbrica però una palazzina, diciamo la parte impiegatizia, ha fatto smart work. Il 31 agosto l'azienda ha deciso improvvisamente di, eh, di toglierlo, anche se poi eh, con il mio intervento siamo riusciti comunque a farlo Uh, diciamo un minimo accordo tra virgolette dove uh, attualmente un giorno a settimana uh, addirittura uh, insieme al segretario governante provinciale abbiamo, uh, abbiamo deciso di inserire inserire all'interno dell'integrativo dell anche una parte che riguarda lo smart work quindi provando ad inserire uh, all'interno dell'integrativo uh, di fare almeno uh, due giorni a settimana di smart work perché eh, ormai i lavoratori hanno visto che comunque ci sono dei benefit a, a entrambe le parti, quindi eh, abbiamo un senso all'interno di questo integrativo lo smart working. Questo dovrebbe essere forse fatto anche a livello nazionale, per provare a fare una legge o qualcosa sullo smart working, cioè il lavoro da casa tra virgolette. Quindi è importante poi anche come CISL eh, essere promotori di questa di questo, di quest iniziativa. Sì, appunto, ti dicevo questo, che ehm, fa parte delle varie piattaforme, perché è comunque un tema che deve essere, ehm, diciamo, strutturato a livello di, di, di anche contrattazione nazionale. e ehm, vediamo se ci sono altri interventi. Se qualcun altro vuole intervenire, altrimenti, eh, Federico, annunzio se vogliono aggiungere qualcosa ancora dopo... sì Federico Vabbè, vai Federico, No, volevo prima. attaccare l'intervento di Tiziana perché mi ha dato sì. uno spunto e okay, le volevo prego. dare vai. qualche vai. nota che potrebbe, potrebbe essere integrativo al suo lavoro sì. che lei ha parlato del sindacato 4.0 che è una bellissima parola però poi dopo è molto difficile nell'applicazione è, è vero che la tecnologia ci dà molto come diceva lei, in quattro ore mi posso fare l'Europa orientale e occidentale, come riunioni. Però per esperienza io dico che eh, le riunioni in presenza ti rimangono qualcosa per lungo tempo. Io dopo che faccio una riunione, per esempio, in remoto, sicuro che presa da tante cose nel pomeriggio le cose posso, le posso anche dimenticare. Eh, ho un mio limite. Eh, ma io sono convinto che in presenza c'è sempre la differenza io guardando Tiziana in monitor capisco ben poco se sto da vicino si può percepire l'umore se mi sta dicendo una cosa con cattiveria se me la sta dicendo con malizia se me la sta dicendo per farmi guardare bene quello che sto facendo cioè eh, ci sono tante cose che in presenza tu non trovi il remoto Uh, diciamo che il remoto è molto più, tu, tutto più asettico più ordinato più, io dico anche più falso uh, tra virgolette falso di, in modo benigno perché uh, qualcuno per esempio il tempo è poco uh, le emozioni vengono represse per uh, spiegarsi bene il, il concetto in modo sintetico per dare spazio anche agli altri in modo molto più veloce quindi io dico che il remoto è anche, tra virgolette, non lo in intendo le mie parole, è anche falsato ideologicamente, perché per motivi di, di tempistica e motivi che il rapporto interpersonale, che per me è molto più importante di qualsiasi cosa, non si va a instaurare e a volte, per esempio, se voglio dire qualcosa, cioè, eh, mi posso anche trattenere perché dico, vabbè, la fratea e basta, eh, non posso confondere gli argomenti, non posso, cioè, io, vi, io dico che non tutto è È, cioè è un po' falsato in modo benigno naturalmente non in modo negativo e poi sempre per la grande esperienza sindacale europea una cosa è farlo in remoto io suggerirei un Erasmus sindacale cioè il collega spagnolo viene da me ospitato per 15 giorni lo porto in fabbrica, lo faccio assistere a delle riunioni, deve partecipare a delle riunioni, e la stessa cosa lo potrei fare io, o il collega che viene dalla Francia, perché altrimenti eh, rimane sempre asettico. In Germania hanno eh, per legge e anche per contrattazione la bellissima cosa che è la condivisione e della gestione delle informazioni in fabbrica, il cosiddetto consiglio di sorveglianza. E una cosa a dirlo, a leggerlo, è una cosa che me lo spiega Mariano, che lui può, eh, lui può sentire meglio di me queste informazioni, una cosa che me lo spiega Alberto, ma a me che rimane? A me rimane quello che mi ha detto la parolina di Alberto, la parolina di Mariano, io metto insieme e mi faccio l'idea, però effettivamente eh, no, non la riesco a trasportare nel mio animo, e quando tu una cosa te la porti dell'animo, quando vai a un tavolo di contrattazione o vai a un tavolo o stai discutendo fra amici o, so... o discuti all'interno dell'organizzazione e tu la porti con l'anima, è la cosa è differente, Potresti che riesci a convincere 10 persone se invece tu la cosa la dici in modo asettico io rimane della mia opinione vabbè, mi ha dato questa informazione è giusto che sia così però io non la assino nel mio animo e quindi poi dopo non la riesco a trasportare ai miei colleghi, ai lavoratori alle donne, agli uomini in cui noi lavoriamo nella stessa importanza che può avere l'oggetto scusa Tiziano mi sono un po' trattenuto allungato Grazie, ma che allungato Federico, anzi sono questi poi i contributi, eh, perché non è una cattività quella dell'Erasmus eh, dell tra le rappresentanze, in effetti vedere con i propri occhi è tutta un'altra cosa, questo diciamo che l'abbiamo imparato, no? stando sul campo, quando le cose poi le vedi, capisci la realtà… Conosci le esigenze e le, puoi, e le puoi tradurre poi in richieste e anche in buone pratiche no? da condividere. Quindi sicuramente è una, uno spunto eh, diciamo divertente, anche una provocazione se vuoi, ma ehm, di fondo c'è del vero eh, in quello che, che tu dici. E, e, e se... dov'è che facciamo un gemellaggio? Ecco, questo già può essere un primo gemellaggio di diciamo, sì, era... era... ecco. solamente so, so che sono maleducato, non va bene intervenire così no, no, va e bene, bene. Il, il, il, il, la Tiziana per la per carità ci mancherebbe. Ma quello che dice Federico: l'empatia, l'empatia che, che fa la forza, specialmente eh, di appartenenza di noi della CISL, eh, a livello umano e spiccio, io scusate sono, sono noioso ma venendo vecchio si viene noiosi, e me lo dice anche mia figlia, però eh, insistendo, insistendo su queste cose qua è vero eh, Tiziana eh, hai detto delle cose sacrosante, meno male, meno male che c'è stata l'opportunità di, di mantenere i collegamenti perché se non avessimo avuto nemmeno quello eh. ci mancherebbe quindi tutto quello che è venuto è tutto buono, ci mancherebbe pure, eh. però eh, no, non, non Fossilizziamoci lì, cioè nel senso, tutto quello che di buono c'è stato, a livello di comunicazione, teniamolo assolutamente, si parla di tutto, di smart working, tutto quello è tutto da migliorare, ma oh, è oh, ovvio, no? Però noi continuiamo, eh, sarò antico, ma eh, io vedo anche da noi in fabbrica, siamo in tanti, quando la gente ti cerca e gli parli da persona a persona, quello dice Federico, puoi anche usare, non termini magari tecnici, ma proprio... Eh, io lo chiamo parlare operaiese no? perché è vero c'è il politichese, il sindacalese e poi c'è l'operaiese e quando parli questa lingua ti vengono dietro, ti ascoltano, ti capiscono e per noi diventa anche eh, più facile spiegare anche certe situazioni e anche veicolare le, le cose in una maniera corretta quali fa eh, la CIR, un senso di appartenenza chiudo, chiudo un pezzettino eh... Prima parlavi di angeli, Tiziana, noi, eh, ahi noi, noi, un angelo l'abbiamo avuto, è uno, ma non ci doveva nemmeno essere uno. Era una nostra attivista, Marinella, ed è stata veramente una grande amica. E purtroppo il Covid, sto maledetto Covid, ce la porta via. Quindi con un po' di emozione dico, e, e il nostro angelo, ma fosse stato presente era, era meglio. È un giusto ricordo perché dovevo, era doveroso Grazie Giuseppe, anzi grazie per aver condiviso con noi, ecco perché davvero che in prima linea si è esposto veramente il 100% e, e, e vanno ricordati, anzi vanno ricordati a titolo di esempio per proseguire, progredire, gli strumenti, allora, gli strumenti tecnologici sono una base e questo oggi avremo oggi abbiamo go to meeting domani avremo magari il chip vocale, il messaggio profumato, avremo tutte queste eh, perché la tecnologia corre, corre, corre velocemente e mh, poi le nuove generazioni sono attratte chiaramente i nativi digitali, lo vediamo dai bambini, no? che usano il tablet meglio meglio di noi adulti. Però resta di fondo il rapporto umano resta di fondo la relazione, quella sulla quale poi la, simp la, la simpatia, no, la simpatia in questo senso, la, diciamo lo stare insieme nel, nel senso della condivisione che poi mh, eh, ci aiuta a, a fare le, le attività che portano il valore aggiunto. Le attività quali sono? Sono quelle che portano un benessere di salute e anche economico. Perché è anche economico, ai lavoratori, cioè noi lavoratori siamo tutti lavoratori prima di tutto, no? Quindi chiaramente insieme alle aziende, perché per il lavoro si deve fare insieme. E ritornando al tema informazione e consultazione. L'informazione e consultazione sono un valore aggiunto se l'azienda hanno la capacità di capire questo valore e come comunicare, se si comunica per tempo si possono trovare le soluzioni insieme e si possono affrontare i problemi e questi problemi possono invece diventare delle opportunità. Questo è quello che ho cercato di fare anch'io nell'ambito del mio lavoro di rappresentanza per tanti anni a livello locale e lo, lo facciamo diciamo, a livello poi di sindacato a livello nazionale, e, e, ma provinciale, territoriale, a tutti i livelli, insieme anche agli enti di formazione, lo e alle aziende. E, e, volevo lasciare visto che abbiamo ancora una decina di minuti poi la, la chiusura la faccio fare a stati per i saluti conclusivi e, e, se Federico Borgoni e Nunzio vogliono aggiungere qualcosa Nunzio vedo che annuisce quindi a te la parola perché magari per una chiusura e poi anche Federico chiaramente vi ringrazio ancora per la vostra presenza sì volevo soltanto dire mi volevo riallacciare a quello che diceva Federico Marinaro che il L'aspetto umano è fondamentale. È chiaro che se io mi siedo ad un tavolo eh, in presenza e dall'altra parte del tavolo ho Federico Borgoni come mia controparte e io sto dicendo qualcosa e Federico Borgoni ha il sopracciglio che si alza, è chiaro che quel sopracciglio che si alza mi dice più di tante parole in quel momento è chiaro il rapporto umano è fondamentale. Tu parlavi di eh, un, un momento in cui ci sono state, c'è anche stato il rischio di una spaccatura, eh, di una spaccatura tra i lavoratori. Il momento era grave, il momento era particolare. Noi abbiamo avuto addirittura eh, la necessità di, tu lo stesso, dicevi questo: siamo stati fermi a un certo punto, noi siamo, abbiamo mantenuto una linea. E quella è stata e l'abbiamo mantenuta noi ci siamo trovati lo stesso nella difficoltà di dover tamponare delle delle, delle, delle vie di uscita di, di gente che ci chiedeva addirittura eh, comunicati sindacali in cui noi dovevamo difendere la loro libertà di vaccinarsi di non vaccinarsi eccetera e è stato complicato far capire alle persone che intanto eh, se si volevano vaccinare o non vaccinare era un problema loro ma era importante far capire che una linea di condotta ferma da parte sindacale era una linea di condotta che aiutava i lavoratori e aiutava le aziende e quindi era quella la cosa importante, quindi noi come sindacato abbiamo fatto questo, diceva bene Tiziana Cercone, la formazione è importante, la formazione è stata, è, è stata necessaria ed è stata importantissima in questo senso. Poi è chiaro, l'aspetto umano, eh, perché poi abbiamo avuto tutti paura in questo momento, questo non ce lo possiamo, non ce lo possiamo negare, eh, e quindi questo, questo, questo aspetto della, della formazione, dell'informazione da parte del sindacato è quello che forse ha eh, aiutato a venire fuori prima del previsto da questa grande situazione di emergenza. mi è piaciuta l'idea dell'Erasmus sindacale è bellissimo Bella. Federico Borgoni sì, io permettetemi, volevo fare un paio di osservazioni perché ho ascoltato con grandissimo interesse tutto ciò che sono state le vostre esperienze nell'ambito del settore agroindustriale però l'agricoltura è diversa è diversa non solo perché eh, le grandi imprese dove invece esiste una struttura organizzativa importante, c'è l'RSU, l'RSA con cui vengono entrati, una stragrande maggioranza di imprese sono piccole o micro imprese, quindi anche il rapporto che esiste tra il lavoratore e il sindacato non sempre è presente anzi nella maggior parte dei casi non sono costituite le RSU e Allora ecco il ruolo che ha avuto l'organizzazione, cioè la Coldiretti, nell'arrivare a questi lavoratori tramite due strumenti, l'informazione al datore di lavoro e qui ritorno sulla questione dei protocolli sulla sicurezza, perché il protocollo sulla sicurezza... Ne sono stati fatti tre, se non sbaglio, di cui l'ultimo a fine luglio. Sono proprio diciamo, la formalizzazione la... che va a tutelare anche quei lavoratori per i quali il comitato Covid in azienda non esiste, per i quali l'RSU non esiste. Quindi il ruolo che anche noi ci siamo assunti è proprio quello anche di arrivare ai lavoratori, anche se non è un compito nostro, però di fronte a una situazione del genere, attraverso l'imprenditore. Non solo, abbiamo ritenuto nostra responsabilità anche estendere ai lavoratori e alla cittadinanza il ruolo che potevamo eh, diciamo, ricavarci come soggetti vaccinatori. Abbiamo fatto nell'ambito di alcune eh, realtà dove abbiamo trovato disponibilità da parte dell'ASL, anche i centri vaccinali condiretti. E su questo penso che sia importante ricordarvi una cosa. Noi abbiamo avuto diversi casi in cui, a fronte all'epoca del, del famoso tesserino sul, sull'obbligo vaccinale, eh, avevamo dei lavoratori che si impuntavano che non esisteva vaccino loro e quindi noi non potevamo metterli in azienda Beh, io voglio fare un'osservazione questi lavoratori quando hanno promosso una causa, una contestazione al datore di lavoro a, a copertura non si sono rivolti al sindacato perché evidentemente il sindacato aveva una condivisione sull'obiettivo della vaccinazione ben diversa da quelli che io definirei straccia faccende, soprattutto gruppi di, di legali che invece andavano avanti a fare le contestazioni. Questo credo che sia uno delle, diciamo, de, de, de, delle, delle logiche di condivisione su un obiettivo che, a mio avviso, sono sempre state, cioè che non c'è nemmeno, nemmeno stato bisogno. Di dichiararle, ma di fatto lo sono avvenute nella normalità. Altra questione, lo smart working. Io vorrei che voi vi riprendeste in mano il protocollo del 7 dicembre 2021, il protocollo nazionale sullo smart working, perché è un documento importante e apre, secondo me, in maniera sbagliata. Allora è chiaro che, diciamo, la fase storica che stiamo passando è una fase di grandi trasformazioni sull'organizzazione del lavoro e sicuramente il Covid ha dato una mano diciamo, a, a, questo, a queste trasformazioni tra cui appunto lo smart work però è stato fatto passare come un'utilità finalizzata solo ai tempi di vita e di lavoro per i lavoratori perché secondo me ancora non è entrato nella cultura dell'organizzazione del lavoro delle imprese. Ora è chiaro, l'operaio agricolo ben difficilmente potrà mai svolgere la sua attività con lo smart working, e questo lo capisco bene, chiaro, diversa è la questione invece dell'impiegato agricolo non ne abbiamo tantissimi per carità di Dio e oltretutto avevamo appena chiuso il contratto nazionale quindi non, non credo che nessuno abbia ritenuto opportuno di tornarci sopra così a breve termine però credo che questo eh, bisognerà lasciare il tempo necessario alle imprese per capire effettivamente da un punto di vista di un approccio più culturale oltre che solo organizzativo cosa è stato lo smart working nel periodo emergenziale e quindi motivato da ragioni di ordine sanitario, di sicurezza sociale, non di organizzazione dell'impresa per capire cosa nel post emergenza ne residui in termini di utilità per l'impresa sicuramente Voglio dire, da un punto di vista generale, anche oggi in una situazione di costi energetici in impennata, molto probabilmente un vantaggio ce n'è, ma a livello diciamo, della società civile, cioè ci, sono meno, ci sarebbero meno spostamenti. Ma all'impresa interessa altra questione, all'impresa interessa fino a che punto è un'organizzazione funzionale ai miei obiettivi e alle mie necessità. Dobbiamo dare il tempo alle imprese di eh, riflettere e maturare questo passaggio. Dopodiché credo che si creeranno anche le condizioni, anche per la contrattazione collettiva, parlo sempre comunque di impiegati, per valutare l'opportunità di introdurre alcune, diciamo, alcuni passaggi rispetto a questo strumento. Grazie. Grazie a te Federico, grazie a Nunzio, lascerei la parola a Sadì per i saluti finali e ringrazio naturalmente tutti i delegati, tutti i partecipanti, i colleghi della FAI, i colleghi dell'Oial e, e anche chiaramente Sadi eh, per la presenza continua per queste due ore di, di webinar e Sabrina chiaramente e Francesca per il supporto. Sadi, a te la parola, grazie ancora. Ma io vi ringrazio per queste due ore di, direi, di dibattito molto diciamo, pragmatico, molto concreto, perché è partito da, del, dall'illustrazione dell'azione empirica di ciascun diciamo, soggetto sociale. Eh, ho sentito Federico Marinaro come ho sentito Mariano, quindi che sono protagonisti, diciamo, vivi, diretti e come dire, comunicatori di ciò che hanno vissuto in quel periodo lì. E il loro intervento mi ha, come dire. Invitato a riflettere su un'altra questione che è stata anticipata eh, da, da Federico Borgoni, quindi mi ha anticipato nel cercare di separare due segmenti che eh, sembrano, come dire, fanno parte dello stesso insieme del settore, però credo che siano due segmenti diversi rispetto a ciò che noi stiamo discutendo. Quando si parla dell'industria alimentare è un discorso in cui magari nell'impresa c'è un'organizzazione del lavoro ben avviata e consolidata. Ma quando si parla del settore agricolo abbiamo una realtà diversa. E credo che abbiamo vissuto due realtà diverse noi durante quel periodo e ci siamo misurati con delle complessità reali. Dico questo perché? Perché basta citare, per esempio, ciò che abbiamo vissuto nel informare, ma non solo informare, salvaguardare la salute dei lavoratori, braccianti agricoli, immigrati che lavorano nei campi. È vero, Federico Marinaro ha ragione, è vero, Alberto ha ragione che la tecnologia corre e noi dobbiamo correre dietro questa tecnologia e dobbiamo adeguarsi. Sono anche io del parere che i rapporti umani sono così fondamentali nella nostra azione sociale. E allora perché dico questo? Noi siamo tornati un po' indietro, perché ovviamente ogni organizzazione si interroga e dice come bisogna raggiungere quella categoria di lavoratori. E si fanno degli analisi. E spesso si ritorna al vecchio metodo è quello di cercare di raggiungerle con strumenti così come dire classici cioè andare a bussare porta per porta o magari utilizzare quelli che abbiamo utilizzato noi come file cercare di mettere in campo eh, camper furgoni in cui abbiamo cercato oltre a distribuire i dispositivi di sicurezza abbiamo messo sul quel camper alcuni mediatori culturali, abbiamo messo sul quel camper operatori di servizio e abbiamo cercato di raggiungere i lavoratori tutti i giorni, giorno e notte e veramente giorno e notte. Ecco dove c'è la complicità. Stiamo parlando in realtà, secondo me, in cui il protocollo. Eh, Federico Borgoni consente il protocollo sulla sicurezza, crede che sia una, un miraggio per loro. Quindi non sanno nemmeno di che cosa, di che cosa si tratta Ecco perché questo per dire cosa? Noi oggi è vero, e spesso ci, ci tira indietro Alberto nei suoi discorsi, siamo. Eh, come dire, riflettendo su ciò che eh, abbiamo vissuto in questo, durante la pandemia, cosa abbiamo messo in campo, ma quali sono come intendiamo affrontare le sfide future non soltanto per far fronte a una pandemia ma anche per garantire ciò che accorre a Federico Borgoni la produttività diciamo, eh, ma credo che sia anche veramente è una cosa per quanto ci riguarda a noi il bene dell'impresa io credo eh, ci interessa molto anche a noi come lavoratori, in primis. Ma questo è un concetto, che ci hanno, un principio che ci hanno insegnato almeno per quanto riguarda la nostra organizzazione, il bene del lavoratore deve essere comunque accompagnato con il bene dell'impresa stessa. Perché senza imprese non ci sono lavoratori, ma senza i lavoratori non ci sono imprese. Ecco perché questo, questo ci fa riflettere come organizzare il lavoro. Se vogliamo rimanere su ciò che è, è l'oggetto di questo diciamo, progetto, informazioni e consultazioni poi magari toccare altri argomenti che riguardano il lavoro agile siamo stati molto bravi noi abbiamo assunto le nostre responsabilità di fronte ad una crisi così sanitaria fortissima siamo stati chiamati in campo ma le parti sociali hanno fatto come sempre la loro parte nonostante so che veniamo spesso criticati ma criticati da coloro che, ci non, che non ci conoscono allora diciamo come programmare le sfide future come programmare le sfide future io direi Bisogna avere un'analisi molto forte, cercare di progettare il futuro utilizzando le risorse che è il PNR ci mette in campo. Noi siamo di fronte a una sfida molto importante, sono le, tra, che sono le trasformazioni ecologiche e digitali. Ovviamente un'organizzazione sociale ha bisogno di operatori sociali, ma ha bisogno di professionisti sì, del mestiere. E questo crede che sia un punto, un punto importante su cui lavorare molto, quindi anche noi come sindacato non abbiamo più quella filosofia, come dire, o oh, se non seguiamo poi quella strategia arcaica che abbiamo vissuto negli anni precedenti. Ci interroghiamo molto e questo... Ce lo sottolinea anche Tiziana a Cercone che la formazione per quanto ci riguarda è un aspetto molto importante ma non solo un aspetto, è un obbligo un obbligo sia per il lavoratore che per il datore del lavoro come prevede la norma e questo ahimè spesso non viene applicato perché se andremo a come dire, intervenire e verificare l'andamento di ciò che noi scriviamo nei vari decreti sulla sicurezza crede che molti elementi mancano nelle aziende, ma questo è anche il compito nostro, con noi come dirigente sindacale, e compito anche dell'impresa di cercare di, eh, come dire, non soltanto valorizzare, ma incentivare e organizzare meglio e meglio le condizioni di salute e sicurezza, perché veramente ne abbiamo bisogno. Ecco, io condivido molto ciò che è stato detto ma io direi che bisogna per essere più concrete e da questi progetti europei bisogna uscire con una proposta che sia concreta la proposta che sia concreta non può essere fatta senza un'analisi ben concreta e programma, programmatica come quella che è stata fatta oggi ma direi che sono strumenti che ci aiuteranno sicuramente a rafforzare e potenziare le capacità dei lavoratori ma rafforzare e, e potenziare le capacità delle imprese grazie per la vostra partecipazione è stata una partecipazione molto importante ho imparato anche io molto come ho cercato di dare qualche suggerimento anche io grazie a voi eh, scusate, grazie Sadie scusate eh, giusto un eh... Eh, una piccola richiesta, se... Potete accendere le telecamere, chi eh, può, perché chi è connesso ovviamente con eh, telefoni o tablet magari è più difficile, in modo che possiamo fare una foto e eh, inviarla praticamente ai nostri colleghi greci, che sono praticamente i capofila del progetto. Grazie, con l'occasione vi saluto a tutti e vi ringrazio per la partecipazione numerosa e attiva. Buona giornata.